Ciao ragazzi, allora, eh, oggi vi presento un basso che non è mio, ma che ho preso per una eh, e ne approfitto per rispondere a una domanda che mi era arrivata un po' di tempo fa, sinceramente, eh, dove mi veniva chiesto quali sono dei modelli di bassi adatti e, e buoni per chi comincia per chi si avvicina allo strumento e. Eh, senza andare nei prodotti veramente scadenti, eh, quindi che si trovano veramente a prezzi incredibili, però eh, lasciando perdere quella gamma di strumenti lì ho trovato, e tra l'altro ho visto diversi annunci di questo modello di basso, che è uno Square, e che devo dire, con tutta onestà, me lo volevo tenere io perché... <ride> È veramente un bel oggettino quindi ne approfitto per eh, magari per chi sta cercando un basso eh, comunque versatile eh, leggero fatto bene eh, non la vieta poi di un domani cambiare l'elettronica insomma è comunque uno strumento valido io l'ho trovato a 160 euro sono sincero e ovviamente eh, Sull'Esquire, eh, rispetto a un Fender, ci sono elementi un po' più economici, appunto, dell'elettronica. Eh, le corde qui non so cosa, cosa ci hanno montato: sono azzurre, non l'ho mai vista. però eh, anche la configurazione Precision eh, Jazz, quindi con l'aggiunta di questo pickup. Ci dà una varietà di, di suoni molto molto vasta, ecco, pur essendo un basso, diciamo, eh, economico. Ora, nuovo, non lo so, andrà sulle 350-400 euro, ma se ne trova tantissimi usati. Eh, ha un, eh, un discreto manico, una tastiera in palissandro, eh, classica, stile precision. I tasti non sono affatto male. Eh, l'action io non l'ho nemmeno toccata perché è già perfetta così poi sentirò domani la signora quando lo riceverà eh, era praticamente nuovo e la, la tastiera è, è perfetta Ha suonato in tutti i punti, L'elettronica è silenziosissimo eh, veramente un basso da, da tenere come... Cioè, per chi magari lo fa eh, di professione, se lo tiene come scorta. E, eh, poi, che dire? Eh, manico l'ho detto, l'elettronica l'ho detto, vi faccio sentire eh, così al volo come suona, con le varie configurazioni, come sempre dritto nella scheda audio, senza ampli, senza niente, e fate le vostre valutazioni, poi nel caso vi indico eh, comunque uno square eh, precision del sarà avrà tre o quattro anni questo basso qui eh, non so il modello esatto comunque classico colore fiesta red si chiama eh, insomma chi è interessato può mi scrive e vi do altre informazioni vado suono qualcosa e ci vediamo al prossimo video